Ciao sono Marco, durante la corsa che ho appena terminato, bella e saporitissima, ho perso il bastoncino per registrare i selfie quindi l'inquadratura sarà leggermente diversa rispetto al solito, sono stato in cauto. Ti volevo parlare di un argomento che è di questi giorni e che in un modo o nell'altro credo meriti di essere toccato non sarà una pillola di formazione off-road, bensì una riflessione che voglio fare insieme a te. Ultimamente si è cercato, non so se poi l'hanno fatto realmente, comunque qualcuno ha tentato, ho sentito dire che qualcuno ha tentato di mettere al bando favole come per esempio la bella addormentata nel bosco. Vuole mettere al bando perché in buona sostanza il bacio che risveglia la bella addormentata non era consenziente. Ora, detto a una persona come me, che è cresciuto un po' con le fiabe come Hansel e Gretel, dove c'era una strega che si mangiava i bambini, mi sembrava che sia veramente poca cosa, ma a prescindere da questo, c'è stato anche qualcuno che simpaticamente, certamente un giurista o qualcosa del genere, qualcuno che dice, ti dicevo che simpaticamente ha voluto scagionare proprio legalmente il gesto fatto dal principe azzurro, cioè rubare quel bacio, Niente nient'altro era che un atto eh, giustificato dall'articolo 54 del codice penale che prevede lo stato di necessità di fatto la bella addormentata giaceva in un certo senso diciamo avvelenata in buona sostanza comunque narcotizzata anestetizzata mettetela come volete e che quindi necessitava comunque di aiuto e con lei anche tutto il regno perché poi svegliando lei si è svegliato tutto il regno quindi l'articolo 54 del codice penale prevede che il bacio poteva essere dato in quanto stato di necessità dichiarato ma a prescindere da questo era una nota simpatica eh, dettata da un, un giurista che tra l'altro poi ha aggiunto anche l'articolo 593 che prevede l'omissione di soccorso o meglio eh, non è in corso il principe nell'omissione di soccorso eh, quindi poteva benissimo dare quel bacio, anzi doveva darlo ma la realtà è un'altra è che non si può tentare di sopperire al buonsenso con le regole non si può perché servirebbero troppe regole e quindi automaticamente troppe leggi. Noi abbiamo già una meravigliosa Costituzione che ci dà le linee guida secondo cui ognuno di noi dovrebbe comportarsi. Tutte le leggi che ci sono poi si sviluppano di conseguenza, ma l'errore più grosso che facciamo noi e credo soprattutto in Italia perché in Europa credo che sia il paese con il maggior numero di leggi, quindi credo che sia determinato proprio da questo eh, che abbiamo più leggi, dal fatto che cerchiamo di sopperire a, eh, al buonsenso e all'etica, all alla moralità con delle regole, imponendo delle regole, non devono esistere delle regole. Eh, scritte per dire che ci si deve rispettare l'un l'altro per dire che se io sono libero di pensare quello che voglio anche gli altri lo sono non devono esistere delle regole così come trovo assurdo che debba esistere una giornata mondiale contro la violenza sulla donna ma non perché io sia a favore della violenza sulla donna io sono contrario alla violenza in generale e non vedo perché debba esistere una giornata del genere per cui Cerchiamo di ragionare bene, lo diceva anche Margherita Hack parlando della religione, disse se ti serve una religione per dirti determinate cose, a te non manca un credo, a te manca il buonsenso, è semplicemente buon senso. pratiche comune di intelligenza ordinaria. Quindi. Cominciamo a rivalutare un po' di più il buonsenso, cominciamo a rivalutare di più eh, quello che è spinto dalla nostra etica personale. Non cerchiamo di farci guidare per forza dalle leggi. Non devono servire delle leggi per dirti che certe cose sono sbagliate. Non devono. Poi magari certo che è chiaro che servono delle leggi per inquadrare meglio una o l'altra cosa, però... Soprattutto ci vuole buonsenso e non esisterà mai una quantità di leggi sufficienti per far sì che eh, tutte queste leggi possano andare a sostituire un sano buonsenso. Detto questo che è più uno sfogo, non è una pillola di formazione off-road, è più uno sfogo che volevo fare, l'ho sentito perché so soprattutto la mia vita oh, oddio, sembrava... Un ciclista impazzito, invece, è il problema di lontananza. Eh, io mi faccio guidare dal buon senso, non dalle leggi. Non mi servono delle leggi per dire quello che devo o non devo fare. Eh, poi, certo, per inquadrare meglio delle cose, l'ho già detto, servono delle leggi. Comunque, buon senso, innanzitutto, e non lasciare che qualcuno ti dica come devi comportarti per comportarti in maniera sensata. Ti voglio salutare con un abbraccio io finisco la passeggiata fino all'automobile